Ho sempre avuto lo sguardo del flanore, di colui che girava cercando suggestioni e emozioni, legando tra loro con esili fili tutto quello che lo sguardo riesce a raccogliere. Forse per questo, per cercare di raccogliere con e nello sguardo storie, emozioni, sensazioni diverse, sono passata dallo studio del cinema, sempre affrontato con una passione infiammabile come quella delle pellicole, al ristauro del libro, della carta, delle carte e della fotografia. Dalle immagini in movimento, alle immagini singole e alla loro custodia e cura. Una sorta di ritorno al passato, ad un recupero della memoria, alle sensazioni che si provano toccando con mano, potendo, carte e tracce di vita di chi quelle carte le ha vissute e appunto scritte. Nel corso degli anni, lo studio e il lavoro mi hanno portato a visitare e vivere alcuni luoghi torinesi di cui non sempre si sa che sono scrigni di tesori e ricordi. Il Museo del Cinema e la sua biblioteca, quando ancora la sua sede era in via San Pietro in Vincoli, un luogo poco conosciuto e pieno di storia, una specie di set cinematografico. L'archivio di Stato e la sua sede di via Piave con la sua sala mappe e il suo laboratorio di restauro. Il Dipartimento Casa Città e il Fondo Parlo Verzone, il Dipartimento di Orientalistica della Biblioteca Nazionale e le sue carte con le prime trascrizioni in sanscrito dei poemi indiani. Ciò che mi affascina del mondo che ho scelto di vivere fatto di carta, libri, foto, lastre fotografiche è sì la storia che narrano, ma anche la bellezza del materiale che sono, un materiale che ci racconta un'altra storia. La carta ci permette di scorgere vari strati di racconti e di storie, sta a noi scegliere quale seguire o seguirle tutte, la storia della carta, quella scritta su di essa, quella di chi ha avuto modo di leggere, sfogliare, vivere quel libro, quella carta, quella foto. È una sorta di lavoro di scavo che ci porta a scoprire storie sempre più nascoste, nascoste e sovrapposte anche fra le pagine dei libri della Biblioteca del Centro Studi sul Federalismo, una stratificazione di esperienze dei precedenti collezionisti e bibliotecari, tra i cui meandri continua a girovagare tra passato e presente, nel passato dei fondi che la compongono e che ogni giorno mi suggeriscono nuove storie e nuovi collegamenti, nel presente perché la modernità necessita di raggiungere i propri lettori con mezzi nuovi. Ed allora il vecchio catalogo cartaceo e le vecchie carte si trasformano nel mondo del web in dati, immagini, elementi non tangibili che costringono a riformulare approcci e storie. Ed eccomi quindi anche qui tra immagini, carte, libri, dati.